6 10 oh, 3 2 1 ah, ah, ah, ah, ah. Ah. Ah. <ride> Volete sapere la cosa bella? Mi stavo mangiando un uovo E la telecamera ha deciso bene di non registrare Ma barbuto non si ferma L Abbiamo qua un altro Ringraziamo Bea che è gentilissima Perché okay. io non potevo entrare in casa Mi ha portato tutto lei Questo qua ormai è andato Quindi ce lo schiacciamo in testa Oh, buon day! Io sono Barbuto, ma non ho la barba. Oggi farò 10 penitenze per festeggiare il milione su TikTok. Spettacolo, via con la penitenza. So che aspettavi questo momento da tanto tanto tempo. Devi tirarmi 10 serle. Okay. Vai, ci sarei 1, 2, 3, no, questo vale 2. No, vabbè. no, vale 3, 4. 5 uh, 6 uh, cambia guancia 7 8 9 10 oh, ah, oh mio dio che male sono già tutte le tutta la faccia rossa guardate un po' oddio oh sto diventando sempre più rosso dio sto diventando sempre più rosso uh, tutto quanto eh, non so neanche più parlare questo è altro per il milione, spettacolo Ok, è arrivato il momento della ceretta Ho ancora tutte le guance rosse ovviamente Questa è un'altra penitenza sulle braccia <ride> Ovviamente ho le braccia pelosissime Quindi farà un sacco, un sacco male Ci siamo, l'ho scaldata penso abbastanza Ragazzi, se questo video non fa almeno Dico almeno, sette visualizzazioni <ride> Io mi incazzo Oh mio Dio, non so neanche se l'ho messa dritta Sì, ma così farà malissimo Eh, lo so Ok, vabbè, è quello che vogliamo 3, 2, uno ah ah ah, ah ah ah fa malissimo di giù oh sembra che c'è un polsino farò merenda con il cibo del mio riccio mmm ha davvero un'aria appetitosa per il milione Huh? <laughs> <laughs> Abbiamo il nostro amato caffè E poi abbiamo il nostro sale Fino adesso pensavo che la cosa più schifosa che ci fosse Fosse appunto il caffè col sale Se non avete mai provato ragazzi provate Perché davvero è orribile Vi dà un senso di nausea incredibile Però dopo aver provato il cibo del mio riccio col latte Forse mi ricrederò Provarli tutti e due di seguito uno dopo l'altro Sarà qualcosa di doloroso per il mio stomaco Vi giuro che quel mangime per ricci con il latte È stata una roba schifosissima Sono stato malissimo Infatti ho fatto una piccola pausa prima di riprendere il video Ci siamo alla salute per il milione questo è altro spettacolo 1 2 3 Oh mio dio Allora io ora mi venderò Cioè mi venderò metto questo in testa tu puoi picchiarmi con tutti gli oggetti che hai a disposizione Ah Ah aia, aia. Aia. Ah, ah. Ok, ora faremo una colazione direttamente in O. <ride> non lo mandare giù mm, mm, mm. <ride> Fermo, fermo <ride> no. oh. Ora ti farò colpire con le palle da baseball Non da vicino ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Questo video sta degenerando. Eh, dove sei? Ah! Damn. Guarda che ho inserrono. Ah! Eh, dove sei? Ah! Oh! È freddissima. Uh uh uh. Aspetta. Non è finita. Oh mio Dio! Noi ci vediamo al prossimo video! Ciao!